zombie apocalypse buon pomeriggio ragazze e ragazzi nuovo video cosa c'è nella mia borsa allora questo è un video watch my bag per far vedere appunto cosa tengo nella mia borsa io sì, lo so i capelli tutti sciolti perché mi andavo di fare i sciolti ovviamente non l'ho fatto io così me l'ha fatta mia nonna quindi niente se, se vi piacciono bene, se no, non ci posso fare niente. Questi sono i miei capelli ah, tra un attimo mi sono tutta struccata, ma sto facendo rispirare la mia pelle almeno per oggi. Per i prossimi giorni mi trucco. Anzi, da domani mi trucco. Allora, a parte strofinaci che ho dentro la borsa di quei sporchi, vabbè, faccio prova di i conti che sta facendo dei conti però, mi sono conti vedete scritte dei conti conticini matematici sarebbe poi questa è una borsa una busta della spesa sarebbe nulla di che poi poi poi poi eh, questo non so cosa sia ah sì, questo è il mio campo visivo che ho fatto a nuoro o nuoro come dice non lo so eh, questo il mio campo visivo però vabbè, non ce ne frega nulla nessuno anzi non ce ne frega niente due fazzoletti che anzi uno non l'ho utilizzato altri fazzolettini vado di veloce perché non voglio essere troppo pesante un altro pacco di fazzoletti della amo essere ecco ovvio lo giuro vabbè. poi un altro un altro che eh, non so cosa sia questo ah si sì, la mia lista della spesa che era sola, era solamente poco ma buona vabbè un, una sola riga quattro cose incroci di scritto poi poi una pezzetta per gli occhiali ecco qua vedete per gli occhiali che ovviamente ne pulisco tutti i giorni infatti avete, sono belle pulite gli occhiali questi qua sono una pezzetta vedete è vera lunga e mi trovo comodissima poi qua c'è la mia lujo ovvero la mia ehm, come dire ehm, la mia non veramente la mia custodia per gli occhiali della lujo che adesso ci metto anche questi dentro questa pezzetta qua dentro vedete e poi ovviamente se non mi cade tutto qua la metto qua dentro meglio, poi ci ho messo altri fazzoletti come se non ci fossero domani, un'agenda per scrivere i miei, le mie idee di qualsiasi cosa in mi viene a mente che poi ci scrivo, poco, ci scrivo poco e niente, poi un gel detergente igienizzanti, mani della Chico, quello per bambini, ma lo posso usare io perché le mani lo posso usare anche io che ho le mani tutte. Come dire disastrate ma soprattutto molto molto delicate di l'uso per questo quanto ce n'è qua 100 ml di prodotto per un po' di 24 mesi eccolo qua già vedete no, non si vedrà mai però questo e niente poi vabbè qua c'è una fotocopia della mia cartella sanitaria ma chi se ne frega poi un'altra ah sì, questi sono che dentro l'ocello di bijou, dentro della farmacia. Perché tanto so che me l'hanno regalato dalla, dalla farmacia. Poi un, un altro gel gelizzante, il brochet. Ve lo metto di qua. Un altro profumo, anzi, un profumo della, della farmacia 61 perché ha i nomi di anche questo: ha i nomi di questo profumo. Una mascherina utilizzano una volta ogni tanto un'altra mascherina vedete poi un'altra mascherina ancora vabbè non comment poi eh, fazzolettini a non finire che ne metterò qua un'altra pezzetta per gli occhiali questa è una pezzetta non so se si capisce poi una crema mani che sto utilizzando ancora che devo finire un'altra pezzetta, si sì, sono piena di roba in borsa, Mary Poppins, parisci, perché sono anche io poi um, un'altra crema mani che ovviamente è una lezione corpo che utilizzo solo per le mani perché mi ci stavo benissimo e, e, numero 19, un altro profumo della farmacia poi e, fazzoletti sempre della ECO amo, amo essere ecco, vabbè questa qui sempre altro fazzoletti sporchi che vado a buttare via questo è un pulito e sporco no? uno è pulito l'altro è sporco lo metto qua va no? questo è pulito pezzetta da buttare non ce n'è più arianna grande dentro come che avevo e chissà quando lo buccesse no, non nuovo mi sa di no dell'aria grande next thank you next ecco qua questo vedete all'incontrano affidati e lui due penne due penne che mi serviranno e mi servono tuttora per scrivere un um, uno spruzzino per, per pulire gli occhiali ma anche computer, il cellulare qualche eh? un dentifricio che non so mai me lo porto dietro per lavarmi i denti uno specchietto, non, non tolgo nulla più della borsa perché sennò no non finisco più. Uno specchietto, preso, anzi mia madre mi ha regalato a Londra, non lo so. Boh, credo non mi Londra, mia madre mi detto però non mi ricordo più, penso di sì. Un altro, anzi no, un eh, portatile, spazio, un uno spazzolino aiuto. Uno spazzolino portatile di quelli che potete vedere. Ecco qua e ve lo vedete così, aspettate qua c'è un pelo, io non so perché ecco fate così e ve lo si sì, lo so un po' usato ma io lo continuo a utilizzare lo stesso poi tanto andrò a comprarne un altro perché è troppo rosicchiato ai denti, vero? rosicchiato no usato sui miei denti quindi lo dovrei presto gestinare e ricomprarne un altro ma vabbè, forse me lo ho venuti a casa poi un'altra cosa c'è cioè quasi un altro pacchetto di pazzole, pacchettino di fazzoletti un uh, come dire un, un altro uh, specie di come, come chiamarlo non mi viene in mente allora un uh, astuccino come vogliamo chiamarlo con disegno di immagine di Gesù ovvero un e eh, vabbè, non ho capito come si dice un borsellino, un mini borsellino con dentro. Porta spicci e porta tutto, poi non c'è niente. Lo uso così un'altra che Si può scrivere di tutto, scrivere di tutto di più. Poi cosa c'è? Ah, ultimo non per importanza se li trovo due allora uno è per, per, per lavarmi igienizzarmi, ma perché no per pulirmi le parti intime perché quando non c'è video compro queste buonanotte notte mi ci trovo benissimo sono della chili e sono buonissime sono la al mentola la menta e per me va benissimo e poi queste struccanti che le devo usare e tenerle sia in postazione ma anche per uscire di casa utilizzo queste eh, no per truccarmi non lo uso solo a cancellare perché mi fido solo di quella oppure eh, queste uso quando faccio i swatch che ancora non ho più fatto ma presso li farò vedrete altri video su altri video sul canale questi sono occhio questo è un video aggiornato su cosa c'è nella mia borsa non l'avete più vista si sì, la borsa è sempre la stessa sarebbe questa però ve l'ho voluto aggiornare per sapere cosa c'è dentro la mia borsa questo comunque è fresh and clean con acido ialuronico struccante viso e occhi. Che vabbè, io lo utilizzo solamente per gli uh, swatch, utilizzarmi le mani e tutto lì, null'altro. Altro, altro c'è qua dentro? Ah, sì sì sì, Il mio portafoglio che presto cambierò perché non so cosa ci fa un portafoglio che poi tra l'altro eh, con le porche se mettete che vado a viaggiare che un giorno faccio un viaggio fuori il Palau, fuori dalla Sardegna e me ne esco, che ne so, Milano, Roma, Sicilia non si sa dove perché non è in, progr in programma niente però se un giorno o l'altro ci passa lo spiritizzolo di viaggiare io, mia nonna o altri parenti miei questo qua lo devo cambiare, perché se mi fermo nell'aeroporto è tutto possibile che non mi fanno entrare in aereo. Quindi è bene cambiarlo questo. Si può, tutto quello che volete voi è bello, è pucciosissimo, è bello racchettaro ma a un certo punto va cambiato perché in aeroporto non credo che ti faccio entrare in aeroporto, scusate, in aereo se ti vedono con questo non credo, o forse sì, però con le borchie ti fermano per, vedere, per controllare che non abbia nulla di strano dentro, il, dentro la borsetta, quindi è sempre bene una, un controllino da queste parti perché non so mai, però io non ho nulla da nascondere però è sempre bene questo me lo tolgo perché mi è piaciuto tanto ma è ora di cambiare il portafoglio non so quando non so quando sarà appunto riparisco però ci tengo a, eh, a finire di utilizzarlo niente ragazze questo era tutto io per il momento metto tutto a posto e se a questo video vi è piaciuto siete ragazzi mettere un bel like il supporto e noi ci si vede al prossimo video perché non so appunto ah le chiavi le uso ma non le, non le, non le metto mai dentro dentro la borsa perché tanto come potete ben vedere eh, scusate se non mi guardo ma sto mettendo di nuovo a posto perché perché sì ragazzi non voglio perdere niente prendete un attimo e niente questa era la mia bella borsettina qua dentro non c'è niente a parte delle ricette fatte dalla mia dottoressa e, e niente, i discompartimenti sono tutti gli stessi c'è tante tasche dentro che non vi sto a far vedere tanto se no il video diventa troppo lungo ve li faccio vedere dai allora. una è questa la tasca dove ci tengo sia le chiavi di casa che ehm, le salviettine per per il sederino ma anche per utilizzarmi e qui c'è altre tasche vedete ci sono altre tasche, cellulare, quello che volete voi, fazzolettini, di tutto. C'è anche da questa parte c'è un altro scompartimento dove c'è un sacco di roba. Vedete? Già. Questa è la sua tracollina. Oppure potete portarla, potete portarla benissimo a braccio. Io lascio di portare a braccio perché più per, per me è più comoda. Poi, volendo la potete portare anche a, a spalla, volendo. Già basta ragazzi vi faccio vedere di tutto e di più appunto vi stavo dicendo le chiavi non le tengo mai in borsa perché tanto sono attaccate alla porta di casa mia non ha le sue chiavi però le tiene nella porta della sua camera perché le viene più comoda a lei non peraltro le ritiene più comoda a quelle lì invece le mie sono attaccate alla porta di casa perché anche a me viene più comodo metterle non qui ma di là nella porta di casa, ognuno ha le proprie chiavi ma è bene tenerle ognuno al proprio posticino per trovarsi meglio quando rientro di casa metto se, quando, scusate, quando rientro a casa è sempre bene avere le chiavi subito nella serratura perché è meglio così per non, per non avere lo spirito che dite, io oh, Dio, ho perso le chiavi no, invece subito le tiro fuori dalla borsa come sto arrivando a casa dal portone a salire su su su su casa perché abbiamo una sacca di, di scale non è a casa avete notato di vedere delle scale che abbiamo saranno una decina se non di più e quindi ecco perché tutte le volte tiro fuori la chiave apro il portone apro la chiave di su alla porta scusate la porta di su poi subito da dietro della porta la riattacco, la riaggancio alla serratura di dietro. Così tutte volte non mi devo spaventare perché non so dove ho messo le chiavi. Giustamente, come credo che sia. Niente ragazze, appunto rinnovo il mio saluto a, tu, a tutte e a tutti. Se questo video vi è piaciuto perché no, eh, siete pregati di mettere like, se vi fa, anzi ci mancherebbe altro. Il like deve essere spontaneo, se no non fa niente ragazzi è importante che mettete un bel like, una bella iscrizione per aiutare a crescere di più questo canale youtube e se va, perché no attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale youtube e aggiornarvi in, intanto sulle novità che vi appaiono nei miei video ma solo ma non solo, anche su instagram seguitemi, tiktok sono poco attiva ma poco attiva si va per dire perché ogni tanto che contenuto lo metto non sempre in questi giorni non sto berrete vedete cosa c'hai? ciò che okay. ho un dente qua che mi ha fatto infiammazione sto prendendo una pastiglione grossa così che forse anche più grossa di così così e, e non posso prendere certi dolci che hanno le uova perché sennò no ai ai, ai. E quindi, quindi niente questa è la Watson My Bag Oppure come lo, dire, come lo voglio dire gli americani What's in my purse Niente Bene ragazzi questo era tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao